Siamo qui a Porto Sant'Elpidio con Silvia Liprandi di Cosmo Fruttariano 3M che eh, ha spiegato fino adesso la parte teorica e ha cominciato a cuocere il platano esatto. per fare la famosa piadina sì. fruttariana. Sì, il platano è pronto, l'abbiamo cotto nel fornetto Ferrari portatile. Allora, fornetto Ferrari che si può comprare su internet, no? Allora, una volta cotto il platano da verde... ha lavorato subito ehm, senza che si raffreddi questo permette di la palla che insieme con lui quindi quello di ceramica in questo caso si sì, è coltello di ceramica Togliamo perché meno metalli usate e meno andate a disturbare i prodotti, dato che i metalli hanno tutti gli elettroni spostati da una parte e creano un'interferenza a livello fisico. Questo anche riguarda la vostra persona, eh? meno metalli avete addosso, meglio è. La buccia viene via molto facilmente. E scotta? O... Scotta un pochettino, ma è facilmente... Però riesce. scucchiaiandolo, anche se scotta, Volendosi. non c'è problema. Ok, togliamo allora lo facciamo a tocchettini per, farlo, per metterlo poi nel trito tutto vedete tutti? più o meno, più o meno. Più o meno. forse sposto l'olio denocciolato no. quindi questo è un platano cioè la banana sudamericana esatto. potranno fare poi con la palla la pizza e diverse altre ricette aggiungiamo di solito per ogni platano più o meno di queste dimensioni allora ecco, le quantità di olio più o meno sono 10 grammi ho pesato con il cucchiaio bilancia che equivalgono eh e più o meno un cucchiaio da minestra, più o meno, un pochino meno di un cucchiaio da minestra. E la quantità di sale dipende sempre da quanto siete assuefatti al sale, nel senso che ci sono A piacere, che, è esatto, a piacere. In questo caso metto un grammo, più o meno. Non è necessario che sia... Ti si vale a mezzo mentre, cucchiaino? Eh, un grammo è un quarto. Magari mettetene anche di più. Sì, esatto, ne mettete di più, ne mettete di meno. Tanto quella del pizzaiolo è carica di sale e olio, quindi... <ride> no, non, so che non lo mettiamo. Ah, quella del pizzaiolo, sì. in teoria eh, potrebbe andare bene anche la banana, però deve essere verde, o se no per fare il riso usiamo la Lucasel, che è una banana dello Sri Lanka, essendo un po' più bianca fa l'effetto riso quando viene tritata, perché adesso quando è caldo fa la palla. Se invece tu fai raffreddare il platano o la lucaisel puoi fare col platano il couscous, che quando è freddo e lo metti là dentro ti fa il eh, spezzetto in couscous, quando è caldo fa la palla. Freddo, la luchese è la stessa cosa, ti fa la palla se è caldo, se è freddo ti fa il riso perché è un po' più bianchino. Quindi, però il consiglio che noi diamo è di non mischiare gli amidi, se fai la luchese fai la luchese, se fai la banana verde fai la banana verde, si fa il platano, perché mischiando gli amidi, come anche ne, ne, la patata con la, con la pizza, crea, crea un po' di fastidio mischiare gli amidi. Allora, tritando il platano, andando avanti a tritarlo, tritando, tritando... Automaticamente si compatte questa palletta che ricorda chiaramente la palletta che si ottiene con la farina di grano, la farina di cereale a cui siamo abituati. Con questa palletta si possono fare diverse cose. Fatela vedere bene la videocamera. Questa è la palletta. Praticamente è già uscita così, già quasi. Esatto, dalla... basta tritare. Vai avanti a tritare fino a caldo quando, a quando caldo. è caldo. Esatto. Se invece è freddo, esatto, ti fa toglie dal forno, non si lascia raffreddare, deve essere una cosa rapida, si sbuccia, si fa pezzettini e subito ne trita tutto. Se invece si vuole fare ad esempio usato un couscous e quindi avere una sgranatura, quindi non si vuole che si compatti, bisogna lasciarlo raffreddare. Quindi si sbuccia, si fa tocchettini e si lascia raffreddare, quando è bello raffreddato si trita e lì lo triti fino a quando si scosta. Se vuoi il couscous è abbastanza fine, se vuoi un effetto tipo più paella o più riso lo lasci un pochettino più grosso come, come sgranatura. E allora, con questa palletta noi adesso vediamo come fare la piedina, ad esempio, però ci puoi fare anche la base della pizza, si può fare la base della pizza, puoi staccare il pezzettino, ci fai il filoncino e una volta puoi fare tu di tutto, anche i gnocchi, gnocchi gli esatto, O addirittura i grissini. E agli gnocchi, oppure lo modelli, lo lavori e fai lo gnocco, oppure lo stendi bello sottile sottile con l'aiuto del mattarello, un po' di farina di platano. E ci fai, che so, le sfoglie della lasagna, o ci fai le tagliatelle, o gli dai la forma che fai le orecchiette. Eh, ci sono diverse possibilità, ci puoi fare, fare i cracker. Perché se fai i gnocchi, comunque vanno bolliti con l'acqua. Certo? Allora, Pochissimo. E poi fai bollire po l'acqua col sale e poi proprio ci vuole pochissimi secondi perché eh, salgono subito. No. Esatto. Abbiamo Anche... notato che sono più saporiti se sono piccolini i gnocchi. Farli troppo grossi, poi anche nel normale gnocco è troppo grosso è in intoppa, no? Ma lo stesso quindi anche il couscous del riso? Cioè fa cotto... Allora il couscous con l'acqua... Sì. Allora il couscous in realtà no, nel senso che eh, lo fai raffreddare, abbiamo detto lo triti fino a quando raggiungi la tua sgranatura e poi io cosa faccio? Io so, ci metto un po' di olio, un po' di sale la bene con le mani lascio via, quella è la base poi la condisci come vuoi non c'è bisogno di andarlo a ricuocere il riso, eh, allora in realtà il riso riesci a ottenerlo più facilmente con una banana simile che si chiama alu kesel è un pochettino più piccola alu spazio Quesel. spazio kesel e, e lì praticamente cosa faccio? Se invece vuoi fare una cosa più estatomanticale, quindi allora lo vai a rimettere in padella. Ah, ma solo per, sì, per e per amalgamarlo al ah, resto del condimento. Sì, sì, sì, sì, sì Qualcuno sì. ha il calendario che volevo farlo vedere in videocamera? Ah, poi, ah grazie, lo faccio vedere, faccio vedere le foto. Questi sono i gnocchi. Il riso fatto con la Lucasel. Questo è l'ocra, questo è il platano. Niente, facciamo senza farina. Allora, esiste in commercio, eh, di solito nei negozi etnici, la farina di platano. Eccoci. E di solito si trova in tre varietà: la farina nativo, la farina Oriental e la farina pampa. La farina nativo è molto dolce ed è più adatta alla preparazione appunto di dolci, torte, e via dicendo. La farina, orie... platano, sì, farina di platano. la farina orientale invece è una via di mezzo ed è adatta sia alle salate che alle dolci a seconda e poi c'è la pampa che è quella meno dolce e che è più adatta alle preparazioni salate. si trovano Di solito nei negozi, nei negozi etnici quindi che vendono il platano, oppure si può ordinare tramite internet, insomma direttamente, c'è il sito Brigman, Brigman è un distributore della farina di platano, di questi tre tipi di farina di platano. La farina serve perché aiuta magari nella lavorazione. Ad esempio c'era, però non la trovo. L'ho data senza. Simonetta. Ah, ok. No, la pampa c'era da qualche parte. È tutto lì. Vabbè, possiamo fare anche domani... La, la cerchiamo e facciamo con la farina anche. Aiuta un pochettino nella lavorazione se magari appiccica un po'. Evita che anche il pizzaiolo quando in inforna si attacchi, no? lo usano anche loro con la farina di grano. Un po', un, se voi mettete un po' di farina su esatto. in tutte le due parti, evita che si attacchi. Se avete una pizzeria, potete farlo. Allora, se bisogna riaccendere. Dobbiamo trovare la presa per domani, perché non si può... domani, magari lo facciamo di là. Sempre. e mezzogiorno, mezzogiorno lo facciamo. domani facciamo vediamo anche la pizza e facciamo l'insalata capricciosa fruttariana c'è eh, l'assaggino so ce l'assaggino quelli più, più affamati speriamo di sì dai quelli che hanno usato la dea ah. madre della ah. gimbuta possono no? adesso lo stai assottigliando questo è un impasto fruttariano fatto col platano famoso platano ed è a livello salutistico la migliore pizza che si può fare lo distendo di nuovo lo distendi sta scaldando il fornetto Ferrari comunque se avete domande generiche fatele pure eh. qualsiasi cosa quando mi sono approcciata a questo tipo di alimentazione io l'ho fatto per motivi, ero vegana, per motivi etici l'ho fatto poi per motivi di salute e mi si è aperto proprio un mondo perché ti rendi conto che noi siamo, veniamo abituati fin dallo svezzamento a nutrirci di un cibo che non è il nostro cibo, non è il cibo adatto a noi e questa cosa è un qualche cosa che accade a livello mondiale e quindi tu dici, caspita, in tutto il mondo le persone si nutrono di un cibo che non è a loro adatto e infatti inevitabilmente vanno incontro a processi di invecchiamento che non sono naturali eh, noi non lo possiamo dire perché non ci sono ancora mh, persone che hanno protratto un fruttarismo sostenibile e quindi salutare per abbastanza tempo da poterlo dire. Però probabilmente potremmo vivere molti più anni e invecchiare in maniera molto ma molto più lenta e soprattutto mantenendoci in salute, quindi senza sviluppare le, le malattie a cui siamo abituati, che consideriamo inevitabili. Eh, malattie della vecchiaia ma anche eh, semplicemente il fatto di ammalarsi di tumori cosa che accade sempre più frequentemente anche in età giovane se voi pensate al caso Diaco Diaco eh, aveva un tumore al cervello guarì facendo due mesi di succhi verdi più eh, frullati di mela cioè mela insieme a succhi verdi c'era proprio la se voi cercate su google eh, Antonio Diaco e cercate la, la TAC, la TAC prima e la TAC dopo, perché in questi ambiti contano solo le TAC, le chiacchiere non contano niente, uno può dire sono guarito, vabbè. La medicina? Su chi verdi c'era frutto ortaggio, ma probabilmente lo fece così in maniera istintuale, perché comunque sono anche alienizzanti. Si, anche la, la verdura non frutta, per quanto sia cibo a specifico, cioè non della nostra specie, è tossemico però è alcalinizzante Etosiemico è tossemico e alcalinizzante il tumore nasce con l'acido quindi l'ideale sarebbe alcalinizzarsi con la frutta ortaggio facendo lo schema MDA e in quel caso saresti proprio alla perfezione comunque l'importante è che lui ci aveva anche la mela in questi frullati che faceva perché senza lo zucchero specie specifico che il fruttosio sta nella mela la frutta la chiamano frutta ma glucosio Sì. Eh, dicono che fanno bene ma in realtà i semi sono degli embrioni che la pianta crea per la propria riproduzione quindi eh, le piante essendo come dicevo prima gli, gli esseri più intelligenti del mondo dato che esistono da miliardi di anni mentre noi esistiamo eh, i nostri progenitori primati da 60 milioni noi esistiamo da 6 milioni confronto fronte ai miliardi delle piante le piante sono molto più intelligenti, dimostrato anche dalla neurobiologia vegetale che hanno tutti i neuroni negli apici radicali, come già sosteneva Darwin. Quindi loro, quando fanno un figlio, lo creano delle difese naturali atte a fare sì che si possa difendere in una guerra chimica che avviene con i predatori, che sono strutturate queste tossine specificamente per i predatori naturali loro, che non dovremmo essere noi. Però un seme in particolare può arrivare fino a un milione di fitotossine, questo detto dal eh, Bruce Ames, che è stato il più grande fitopatologo eh, esistito. Fino a un milione, eh, pensa che qualsiasi frutto potrà avere al massimo 20, 30, quanti trattamenti, e lì un milione di pesticidi che mette la pianta per difendere il figlio. Del resto un genitore per il figlio farebbe di tutto, no? Quindi la mera... Ecco, in particolare, siccome la pianta ti dà il frutto specie specifico che è la mela, ti dice però però non mi toccare il bambino. Infatti, l'umano che dovesse mangiare troppi semi di mela rischia la morte perché c'è l'acido cianidrico. E infatti è notorio che un certo numero che non so quantificare di semi di mela per un bambino provoca la morte, per un adulto un po' di più però si sente, no? più si si avvicina al torsolo e diventa meno dolce, un po' più amaro e diventa istintivo non proseguire no? no. però guardi, il punto è sempre non masticare se mastichi sprigiona perché il pomodoro mica stiamo a togliere tutte le volte i semi, no? però non riuscire mai a masticare adesso dobbiamo trovare il miele sì, eh, è meglio, però è meglio anche la mela la più trattata sarà sempre meglio del, del, del, del glutine del grano. Ah, sì, anche perché la pianta eh, ha la capacità di ripulire diciamo, da tutte queste sostanze ah, chimiche. Sì, dopo mangiare. poche ore manda via. No, ah, non conviene lavare perché la famosa B12, ah, sta, proprio, B12. sta proprio buccia. sulla buccia ah, dei frutti. No. Tra l'altro chiediamo questo concetto della B12 perché tanto poi viene fuori sempre, no? L'abitodici allora, si chiama cobolamina e eh, è prodotta naturalmente dal corpo sotto la lingua con l'acquocobolamina o sta sulla buccia della frutta e della verdura e si chiama idrossicobolamina. Che succede però? Le industrie farmaceutiche che a parte che vogliono fare i profitti ma comunque nascono sempre dall'ignoranza perché non è che hanno arruolato una serie di Einstein, hanno arruolato una serie di persone che non hanno nessuna passione per quello che fanno e quindi te la stabilizzano con la ciano ciano cubolamina, ciano vuol dire cianuro ti danno la B12 sintetica stabilizzata col cianuro questa è la genialità di questi soggetti e non è che sia una situazione complottistica, sono proprio hanno proprio un'ignoranza di base perché se, se ce l'hai sotto la lingua ce l'hai lì cioè il, la, la cucobolamina, il tossicobolamina mi devi dare il cianuro? non mi sembra no il massimo scusi, ma la mandola però toglie togli la B12, togli la B12 sì. tenete conto che comunque le piante e i frutti si difendono. Anche la strisciata la terra. Ovviamente se c'è della terra la tolgo anch'io, se c'è della terra la tolgo, non mangio la terra. Però eh, le piante hanno la capacità di difendersi, come anche gli antibiotici, che ogni 6-8 ore dovete prenderli, no? Perché il corpo li elimina, le butta via, antibio, sono contro la vita. La stessa cosa la pianta, le, le, le, tutte le, le tossine che gli vengono buttate sotto, le scarica via, le butta via. Anti-bio, no? Bio e vita. Contro la vita. Con il fornamento voi mangiate sempre così, no? A <ride> cena, a cena, noi, diciamo che noi facciamo voi. Come cioè, a mangiare pranzo, cena... Allora, gli orari in realtà sono relativi, dipende dal tuo ritmo, nel senso che anche una persona che ad esempio lavora di notte, e dorme di giorno, può comunque fare questo tipo di eh, alimentazione, seguire questo metodo alimentare. Eh, vengono eh, un po' sfasati il ciclo, il ciclo circadiano, però è sempre un discorso di iniziare, quando ti svegli, qualunque sia l'orario in cui ti svegli, iniziare con la mela. Quindi poi passano circa 4 ore... Allora, da 4 ore prima a 4 ore dopo il risveglio siamo in fase di eliminazione delle tossine, quindi è importante non mettercene oltre di, di nuovo: cosiddetta fase catabolica, esatto, espulsione delle tossine, le prime 4-5 ore è la fase nettamente catabolica, perché poi in realtà prosegue anche al pomeriggio che diventa la fase um, un po' meno catabolica, però continua a espellere tossine. Quindi, per questo, noi diciamo che passate all'MDA, poi c'è l'MMA che è il protocollo alimentare migliore in assoluto, vuol dire eh, colazione pranzo a mele, vuol dire stare tutto il giorno a mele fino a cena. Però sempre gradualmente, perché più vai veloce, più prendi le sberle. Le sberle vuol dire che in questa società di drogati, cioè di cibo a specifico, più vai veloce e più raggiungi il risultato buono velocemente, più le sberle che ti arriveranno saranno grosse. Questo vuol dire che più le, pers le persone più, più sono determinate, più prenderanno sberle grosse. Se invece le persone che lo fanno in maniera analitica e matematica gradualmente, e conseguono un risultato e poi lo, lo, lo consolidano, purtroppo come se fossimo in guerra, che scavi la trincea e poi consolidi, consolidi il risultato. Mentre se tu vai subito che so, da un ariano a fruttariano, poi vai a cena con gli amici che ti mangiano il tuo vecchio cibo preferito davanti in quantità industriale, ti prendi tante di quelle sberle che tu pensavi di essere un duro e invece sei l'ultimo nel, nella forza di volontà. Ma questo non perché non ne hai, ma perché l'hai sfidata, non si sfida. Purtroppo noi abbiamo questi neuroni specchio, purtroppo, in realtà noi siamo strutturati per avere neuroni specchio tali per cui se eh, il nostro ambiente specie specifico dovessimo uscire dalla frutta e mangiare cibo a specifico, rientrando nel gruppo umano che mangia solo frutta, ci vuole un secondo, tant'è vero che noi facciamo anche i raduni melariani, grazie ai neuroni specchio, riusciamo a fare una settimana a mele, semplicemente perché siamo in 5 o 10 che lo facciamo, ed è molto agevole. Però, al contrario, non è specchio in società. Se tu sei neofruttariano e, e, e l'hai fatto in maniera non graduale e vai a cena con gli amici che ti mangiano le tue cose preferite davanti, non è specchio, scatta e ti prendi gli schiaffi. Dopodiché penserai che non è possibile farlo, ma non è possibile perché l'hai fatto troppo veloce. Non perché non è possibile, perché in realtà lei, per esempio, è al terzo anno di fruttarismo e viva a Milano, Milano non è piani <ride> no, senza il famoso olio denunciato del Fuca Protti che c'è in marca Lunga, però ci trova anche il Carapelli al Carrefour e in tanti altri supermercati. Poi ci sono i top che si possono prendere su internet. Guardate come si gonfia, ragazzi! Venite, guardate come si gonfia, si è gonfiato, ed è un frutto. Eh. Senta wow. Senta. Comunque l'olio, tipo che mi dimentico, il top è il molino. O il maiella, lo trovate online, il denocciolato. Ricorda un po' una piadina, un pane. Allora, online troviamo gli oli denocciolati migliori, perché ricordatevi che il denocciolato è buono quando è anche maturo, perché in commercio tutto l'olio, oltre a essere schiacciato anche il seme, ve lo danno anche acerbo, perché loro, viene ne frega niente che siano nere le olive, anzi se sono nere poi perdono un po' di raccolto perché magari qualcuno cade, lo pigliano quasi tutto verde e un pochino nero. Quindi l'olio deve essere grezzo, eh, cioè eh, non filtrato, che sarebbe sto facendo il top, eh, che poi denunciato non riusciamo a trovarlo grezzo. Grezzo, maturo e denocciolato E le marche allora, online, i top che abbiamo trovato, c'è cioè proprio al gusto, che sono i meno eh, i più eh, non acidi, sono la eh, Maiella e Molino. Molino. Molino. Il pace a volte. Il pace che è bio, però era ancora un po' acerbino. E, scusami, un'altra cosa, no? Questi frantoi normali. Alcuni frantoi lo... hanno il denocciolatore sì. anche per i privati alcuni, per esempio io ho fatto l'olio del treno mio che io sono di Milano ma ho un piccolo treno latina sono dovuto andare fino in Toscana a Montecatini Terme a trovare uno che denunciolasse per i privati però era anni fa, eh, magari sono aumentati adesso stiamo facendo con frutta ortaggio ribadiamo che la frutta si divide in frutta dolce, mela pera, no, cioè frutto specie specifico per il melarismo diurno, la mela rossa, frutta dolce pera, banana, quello che volete voi quella che è comunemente conosciuta la frutta ortaggio, cioè la frutta che cresce nell'orto che i medici non lo sanno i nutrizionisti, avendo un seme è ovvio che è un frutto, no? nasce da un fiore la frutta grassa, che è l'olio denocciolato l'avocado e le olive, che non so se userai ma guardate come è ancora gonfio ragazzi, guardate come ancora... l'olio è un frutto grasso sì. ovviamente senza il gluconato ferroso senza gli e 330 senza tutte quelle... Eh, schifezze si trovano anche solo col sale comunque è pazzesco come ancora gonfio eh? piedina di platano è più un tacos questo ho fatto piccolino è venuto più un tacos detto che lui lo vedo già in rampa di lancio eh? <ride> Posso? prego Allora, allora, facciamo così, sempre metterci l'olio, sempre sale. Volete fare delle foto magari che fate invidia agli amici, no? Sì. Prego, prego. Allora, facciamo prima di mettere un po' di sale. Salare a piacere, sempre, e poi il famoso goccio di olio nocciolato che dà quel tocco spettacolare. che l'hai mangiato, eh, così. Questa è bella... Ragazzi, questa è gonfia. Bella carica, eh. Bella gonfia, eh. Frutto ortaggio, pomodoro fresco, l'avocado. <ride> Grazie. Un goccio d'olio tocco da maestro il goccio d'olio questo è proprio da pancia mia fatica panna in un boccone guardate come ancora gonfia e questo è ecco è più un tacos che una piedina sarebbe proprio da addentare per chi mettiamo un piattino, magari qualcuno ha voglia di farlo magari lo tagliamo, lo oh, lo tagliamo Sì, si sono in tanti sì. però Uscirà conviene un che lo tagli su so. dimmi Volevi dirmi qualcosa? E, e pesa i grammi con il sale perché siccome dobbiamo fare ricette adesso fatte in maniera professionale eh, Al Tiger? Dove, no, dov'è che si compra il cucchiaio sì, che pesa? Da Casanova da, preso, casa Nova, da Casanova è un, Che è un casalinghe che c'è nella grande distribuzione anche nei centri commerciali non Eh, tagliali anche in qua. Eh, non so se riesco, adesso vediamo E eh, anche se e si, si spatascia un po' un c è c è e li vedo qua <ride> Curiosi, eh, in realtà la consistenza poi dipende un po' da quanto la fai cuocere, nel senso che se la vuoi più croccante lo fai andare di più, se lo vuoi meno croccante, logicamente di meno. un attimo la cena alcalinizzante: sì, la cena alcalinizzante avviene cominciando con una fetta di melone e poi con la frutta. L'ideale è quello. Iniziare con No, il melone giallo lo trovi ovunque d'inverno e quello arancione retato lo trovi d'estate. Sì, sì, ma anche noi viviamo dentro le serre, nel senso che noi siamo una specie tropicale che ci siamo dovuti adattare a vivere dentro delle serre, ma già il fatto che mettiamo dei vestiti... <ride> Mi fiede, sì, sì, sì. In realtà è giusto che vengano dalle serre perché noi siamo fuori dal nostro ambiente, da habitat, no? noi siamo una specie tropicale, no? il fatto che d'inverno dobbiamo mettere tutti questi vestiti indica che non siamo nel nostro ambiente, no? quindi se siamo usciti dal nostro ambiente e poi dopo la notte andiamo a dormire dentro una serra, no? giusto? La casa è una serra, un ambiente riparato um, dal freddo e da, da intemperie, no? Allo stesso modo anche il nostro cibo Se dove noi dormiamo è una sera Anche il nostro cibo d'inverno Dobbiamo venire dalle serre Tenete presente che eh, con le cupole geodetiche Che sono l'architettura del futuro Tanto è vero che hanno rifatto la foresta Tropicale in Inghilterra Con queste cupole Che eh, diciamo che scimiotano un po' Gli iglu, no? Gli iglu mica hanno il riscaldamento c hanno la forma C'hanno la finestrella, c'hanno la porta e, Entra l'uomo che è il forno fa da forno e si riscaldano, stanno bene, bene dentro questi glu, no? lì in situazioni estreme. Con queste cupole geodetiche eh, abbiamo un impatto energivoro bassissimo, tant'è vero che invece nelle strutture per l'epipedo dobbiamo pompare all'infinito il riscaldamento per poi che va tutto verso l'alto e non trova neanche le curve per scendere come nelle cupole. Quindi con le cupole geodetiche possiamo fare delle serre invernali fantastiche. Guardate come si sta gonfiando. Poi ne possiamo prendere cucinare, devi preparare un, certo, sì. sì, un altro. Foto foto, foto, solo chi fa foto però. <ride> Purtroppo si può cucinare solo un platano alla volta, volta con questo. No? Eh? Non è un altro braccio, no? Non c'è un altro braccio. Niente, feci queste ricette. Tipo... E eh, una volta che fai la palla, puoi fare tutte quelle cose lì. Tutto Anche tutto col pastamatic, Pasta -Matic, siamo riusciti col pastamatic a, uh, a fare i tagli dei del, classici della, della, della, della, della pasta, quindi è venuto il, eh, il maccheroncino no, scusa, questa cena... Ecco, la cena canizzante è importante che dopo questa fetta di melone o di un altro sì, sì. frutto dolce, sì, sì. dovrà meglio sempre essere il melone, questa è insalatona fruttariana fatta con eh, torciglioni o spaghetti di cetriolo olandese, che è quello più dolce. Gli, i, i pomodori magari quelli più gustosi alternati, quelli piccoli o quelli grandi tipo i datterini eh, l'avocado, quello asca è il più gustoso di tutti, quello che diventa scuro e le olive denocciolate perché col nocciolo lavoro un po' nelle palle e i denti denocciolate però quelle senza gli acidi quindi solo col sale sempre e quindi viene, viene, si comincia col crudo ricordatevi la regola d'oro, prima il crudo poi il cotto quindi dopo si possono fare anche gli spaghetti di zucchina con lo strumento apposito, vediamo che la zucchina è un frutto, però questo anche, indipendentemente dal, dal, dalla vostra categoria, no? se, se, eh, sempre fare questa sequenza, si chiama la sequenza perché il cibo più digeribile deve entrare all'inizio, non alla fine, invece purtroppo i medici ti dicono che, che devi mettere la frutta alla fine, che ti va a fermentare. Eh, però non è ancora molto conosciuto. No, non è entrato. Non è entrato. Nostro, eh, Ma il principio qual è? Il cibo più digeribile? Va all'inizio, perché qualcosa che ci mette mezz'ora a essere digerito deve andare prima di un qualcosa che ci mette due ore o tre ore, che so, la pizza ci metterà ore, no? Per essere digerita. Addirittura due riesce a farne? Così, insomma. Cerca di essere. Ti metto un attimo giorno Chi è che l'ha assaggiato? Hai piaciuto? Buono. Buono, vedi le papille gustative sono predisposte per la frutta. Poi naturalmente adatti al tuo gusto. Per cui ci metti, lo farcisci con quello che vuoi, ci aggiungi più sale, meno sale. Per fare, fare una maionese fruttariana, no. con l'avocado, l'olio e il sale fai la maionese. Perché noi siamo pronti solo frutta? No, perché io conosco anche la macrobiologia e mi sento che invece ci sono tante cose che loro assumono. Loro fanno molto cotto, però. Eh? Mentre noi dobbiamo mangiare più crudo. senso, del. Quindi non troppo acidi, non troppo i pomodori, presente. però loro hanno queste fobie della, della, della, della, del pomodoro, papi, peperone, papi, patate, che in realtà non è vero che hanno le, le, la, le la so solanina, le, solanina e perché e il è pomodoro è verde ha la solanina, quello rosso no, no, no il no, peperone verde ha la solanina, quello rosso no. La patata ce l'ha solo se ammaccata o intorno ai germogli? Peccato, perché in realtà nel veganismo la patata è, è molto alcalinizzante, molto alcalinizzante, e le patologie nascono tutte dall'acidosi. Cioè la patata rispetto al grano o ai cereali eh, ti dà la stessa quantità di amido, più o meno, ma non ti dà la botta di acidosi e di tossemia esatto il famoso pane dei poveri la, la patata era, sì, era vero sì, la dieta mediterranea la è, piacere, era così certo poi col platano siamo al top del top perché qui non hai nessuna tossina certo, perché le piante cioè, tantea, pota, mi interessa per togliere il pane ah. sì, sì, io sono vegano, passione da sempre comunque il platano lo trovate anche nella grossa distribuzione anche tipo il carrefour bene se lunga non so se ce l'avete qua no. però noi l'abbiamo trovato alle coppe il carrefour e... il platano ricordiamo che banana verde, però gli etnici, allora, se avete sudamericani, i sudamericani mangiano quasi solo platano, quindi se c'è un negozio etnico, anche alla carne. Solo che ho detto, mamma mia che banana verde, cioè non pensavo che era... Perché il care fuori la grande distribuzione lo vendono? Perché avendo molti immigrati eh, sudamericani eh, accontentano che quella fascia lì. Però ben inteso che loro lo usano male, perché lo usano fritto. E il fritto notoriamente è notoriamente cancerogeno. certo. Però qui ne l'olio in mm. quel eh, po' anche l'olio. Beh, il fritto si intende quando immerso è immerso nell'olio. Questo sono tracce, sono poco, poco poco. È un compromesso accettabile, diciamo. Mentre i sudamericani proprio lo immergono nell'olio. I vegani usano molto il fritto, io sono vegano però il fritto... Ah, i vegani, sì, sì. sì, Ma sì. no, io parlo dei sudamericani che... che, che eh, Eh, ma cominciamo a dire che il fritto deve andare calando, diminuendo, perché è cancerogeno. Ma anche, anche chi è... Cioè, la patatina fritta è cancerogena, la patatina a forno invece no. Comunque è molto meglio rispetto a quella fritta, anche se non dobbiamo abusare dei, dei gradi del forno, perché comunque si crea poi quella la, la, la grilammide a temperature troppo elevate. Il fatto che In quattro, Scusi, io utilizzo per zuccherare il miele. Un po Aia, miele cariogeno. eh? Cariogeno, eh. Sì, per zuccherare, a parte nell'ambito allora, vegano, c'è la stevia. L'ambiente. Il dattero frullato? Dattero. Il no. Eh, sì, lo frullo. Ah, oppure, che ne so, stamattina. Ecco, una cosa che non ho detto prima: oltre alla frutta uh, killer, no, non, non, non, non bisogna abusare di frutta dolce essiccata perché è molto no, acidificante no, quella Il miele non va bene. Eh, cariocino. Okay, ne mangio. Eh, eh. Dovresti usare, che ne so, la stevia nell'ambito vegano. In ambito fruttariano si può usare eh, magari più che il dattero che già nasce troppo essiccato, l'uvetta ammollata. Ammollata però, eh? Ammollata. Perché l'uvetta, l'uva passa. Però un po' ammollata, perché la frutta dolce essiccata ha troppo glucosio e diventa acidificante. Ammolli? Mm, però è più facile il da mollare no? no? prendo quello grosso d'altro è il peggiore perché è proprio essicca sulla pianta no ma è quello morbido eh ma però eh, um, già, mio già mio fresco mio è mio una bomba di glucosio mio e mio quindi mio troppo mio glucosio mio è molto mio cioè, mio cioè, mio troppo mio glucosio mio e mio rispetto un frutto rispetto a un frutto normale L'eccesso di glucosio è acidificante. Allora bisogna prendere l'uva passa e metterla a bagnata. Ecco, a mezzogiorno, domani cerchiamo di Posso riprendere mentre dice che è buona? Buonissima, non è più dipendente. Allora è molto simile, semplicemente. Secondo lei? Eccezionale: eccezionale. Quindi la prova è che le nostre papille gustative sono strutturate. Buona, Madonna! Buonissima Dovrebbero fare no. i ristoranti queste cose qua. Sì. Ditelo. Tantano Signora, posso chiedere lei allora, se è piaciuta? Lo sto assaggiando è molto buona. Bene, bene. Chi altri vuole testimoniare che è buona? È buonissima. È fantastico. Sì, sì, allora ho fatto per ogni platano, io metto 10 grammi di olio e di E' un una botta di, di, di zuccheri di salte, eh, e tutto che per la attaccano però proprio il latte. E' strutturato quello è il latte delle latte dell regino, no? E poi una volta frasi 10 grammi di olio. olio. E' un più o meno di solito hanno questa dimensione. Po esatto, per e poi faccio fare, la pallettina, ma poi ci faccio il collierio. Dunque c'è un abito vegano, c'è la stella che dicono che. Come fruttariano c'è stiamo testando il succo di mela, il liquido.. Come si chiama? Però l'uvetta mollata secondo me è il top. Quando faccio una oppure la puoi fare più per la ma quello non è molto uh, dolcificante. lucificante come aiuta in più dell'uovo no? ah sì però il luvetta mollata è proprio il top però deve essere un pochino mollata. Eh. Beh, ecco bravo ci vediamo domani domani forse siamo là che qua c'è e lo lasci raffreddare completamente lo triti e lo triti fino a quando non è un ottimo <ride> bene bene ci vediamo anche domani sì. se invece facciamo un po' chissà pari di ho con il riso lo lascio in di una grossa la differenza è questa che c'è che è sempre più no facciamo i pali è, è, è, è l'acidificazione che crea la tossimia, crea le malattie anche il tumore nasce nell'acido quindi l'alcalinizzazione e poi a livello chimico cosa vuol dire? l'acido il suo mestiere è rubare elettroni l'alcalino te li regala quando ti rubano gli elettroni no, quelli sono i fiori non sono allora. frutti, sono parti della pianta di tu di stai andando no, è acido però crea Quindi un effetto alcalinizzante perché ti spacca le ossa e fa uscire ah, tutto il calcio ah, ecco perché è alcalinato allora il limone il il è in acidificante però io per qua venire qua incontro al fatto che ormai questa moda del limone gli dico, il limone è alcalinizzante, proprio le tue ossa? perché è perché esce il calcio dalle ossa? io ormai è da tanto tempo che mi prendo in mezzo limone al mattino con l'acqua allievica eh, purtroppo quello è, è fatta alle ossa Ecco perché, perché è fatto. Cioè E' eh, allora è, è è fatto Per, per calcio, il calcio posso, posso stimolare cosa? Eh? Posso riprendere? Allora tu prima non avevi problemi di movimento Da quando ho introdotto acqua e limone Che abbiamo spiegato prima Che è acidificante forse perché mi è so, Forse mi sono data Una risposta a questa cosa Cioè problemi, problemi eh... proprio, Sì le articolazioni. le articolazioni è lì che va a prendere proprio sì, eh, capito sì. cioè sto seduta quando mi tiro su sento però, le articolazioni prima non ci vede quindi sfattiamo sto mito del limone eh, è perché bella. è incredibile che ha fatto il giro di internet eh, sì, eh, sì, sì, in una sì. maniera no, ma anche nutrizionisti me l'hanno detto eh. non è che è solo internet magari fosse solo internet certo scusate. i cibi accaninizzanti so sono scusate che quello divido sempre per quattro eh. allora i cibi sono tutte le verdure tutte le verdure tutta la frutta ortaggio tutta la frutta grassa quindi olio, avocado, olive e ne, eh, basta nella frutta dolce eh, quello che meno acidifica che quello che migliora è il belone ha un tipo di Adesso non so dirti esattamente. I semi sono certificati, la il latte è certificato, le carni sono certificate, la frutta dolce è certificata, quella che dà la frutta secca sono i semi oleosi, credo. Sono sì. i semi oleosi. La... Sem cimole. non del certificati. Eh, quelli no, sono acidificati uguali. No, non ci non a cena dopo il salatona di giorno non devi mangiare Dopo il salatona ma di giorno è meglio stare a frutta. A mela fino a pranzo, a frutta fino a cena mm. e poi fare la sequenza: no? melone, insalatona, cruda mm. e poi dopo, la, con molta foglia verde anche, poi dopo i mm. semi mm. e altre cose. Eh, io ho parecchio non so, semi di zucca, semi di lino, questa roba. Tutti a cena, dopo l'insalatona. <ride> so. Dopo l'insalatona? Sì, perché la fibra dell'insalata difende dai, semi, dai che semi che vanno a toccare non se non la allora dei semi che hanno sempre quel milione di tossine S S che gli mette la madre in qualche cosa dolce la vita per S usarlo eh. come i semi S eh no perché nel momento in cui li mastichi nel momento in cui li mastichi sprigionano quel milione di tossine che la madre ha messo dentro mentre no, il no, limone no, no, no, no, scusate il pomodoro perché? quando lo maschi non, non andremo mai a maschiare seme perché sì, sì. è troppo scivoloso, Sì, poi poi potete... per quanto riguarda ad esempio la papaya allora, zucchina, me ah, la zucchina okay. la zucca. la migliore la papaya formosa quella più allungata, mm. quella che sale quasi di liquidizia nel momento mm. giusto tra il, mm. il passaggio di maturazione il ciaiote ad esempio eh, L'avocado può... di... caso è il migliore è quello nero sì. si chiama H nasce verde e poi sì. a maturazione sì. diventa nero sì. è l'unico che sì. nasce in sì, sì brava sì sì eh, Catania i nostri Sì migliori, sono sì non non sì preso, sì, sì, sì, si, sì Catania Ma anche nel sud della Spagna eh Murcia Sì sì sono più gustosi c'è una situazione che è giusta, questa situazione che è giusta per possiamo mangiare no, mettendo eh. allora ci sono gli studi legati all'anatomia e alla tecnologia ah, quindi come è, sì, fatto, è fatto, fatto il nostro un... apparato digerente e come siamo no, fatti noi ne fatti ne fatti. fisicamente e eh, degli studi che vanno da approfondire questi spessali se lo abbiamo fatto le riserve e se lo abbiamo fatto la e noi siamo fatti per l'indirizzo di fatta come accade agli animali ancora morti posso riprendere che sa già? Un è cioè, Sei eh, eh, eh, primo che, che Sì, so so posso riprenderti? Noi siamo molto simili a questi di animali, in abbondanza è cioè, diverso proprio, è proprio buona, sembra una buona, Buono? Signora, dove scappa? Posso riprendervi per sapere la reazione? Dai, dai, hai mai provato a farlo con l'avocado invece che con il plata? No? e non viene no e poi un grasso cotto, grasso cotto grasso. Però. però riscaldato l'avocado facendo anche la maionese con l'avocado quella fruttariana quindi maionese avocado olio e sale viene ottimo la maionese con l'avocado ti è piaciuto? Posso riprenderti? È buonissimo? Confermi che le nostre papille gustative sono strutturate per, frutta, per questa frutta. Però faccio la maionese molto si riconoscono proprio Riconosco. bene bene voi avete già espresso? buono a voi è piaciuto? buonissimo, complimenti, non sembra che bene bene, dite ai ristoranti che devono farlo Comprerò l'avocado, io ho il un supermercato, una volta ah. l'avevo provato, ma è difficile farlo capire la gente, perché... Eh. L'avocado, mi raccomando, deve essere abbastanza eh, molle, no? Lo compro no, per me no. anche no. Ah, tu c'hai cioè, il supermercato tuo sì. e prenderai l'avocado il il per te? Preso, il platano lo avevo ah. preso, no, l'avocado lo vendo già. Quello nero anche? No, quello più verde. La Che preferenza passa. È molto più gustoso, questo che tu hai mangiato è quello nero. Cioè quello che a maturazione ma che diventa rosso, nero, rossiccio, nero. Ma no, sono anche le più grosse, eh? Eh, le più grosse. Il platano lo vendi? Lo vendi? Mm, L'ho provato a inserire ma non lo vengo. Non, ah, non c'è eh, sudamericani ehm. che vengono a prendere, no? Poca gente. Non In non che zona sei? Qui alla Faderienze, porto a Porto Sant'Elpidio? No, che sono, noi siamo di Milano. Eh, so, ho sentito. Bene, bene. Dezzo. allora seguirli, per seguirli, per seguirli. Per sì, allora, su youtube beh, abbiamo messo dei video eh, c'è no, la, no. ah, la pagina facebook cosmo futteriano 3 m anche che ricerche le dice? le le sì, sì, cento tutto. sì. sì, sì, sì, cento le cento le cento piace. cento le cento le cento Esatto, cento le cento domani. A domani. Grazie. Quindi domani a mezzogiorno domande, ne faremo grazie, ah, grazie, no. grazie. voi dovete aprire il ristorante <ride> Noi, <ride> Ti volete. Ti volete. che vada avanti siete, tutti voi, fate una cooperativa vera, non finta la cooperativa <ride> vera e <ride> apri <vera, ride> no, no, il ristorante. Allora, domani quindi sempre su questa dire... la diretta su questa pagina. Ci vediamo domani a mezzogiorno. mezzogiorno.